Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Benvenuti in Valesada. Oh guarda cosa ho trovato, i Minion! E meno male che li ho trovati così, sia Sara e, e, e tutta la band di Valesada. Me li prendo io. Guarda cosa c'è! La fragola, la, la, la banana, l'ananas. Mo mi avvicino, me li prendo, me li prendo, meno male che non c'è nessuno! Meno male che non c'è nessuno! Me li prendo, Ma me, li... Eh! Eh! me li Ma ah! cosa avete fatto lo scherzo? Ciao! Ciao! Ciao! Io non sono di Davide. No, e di Sara. Sara. È diverso dal solito. Siamo qui in questo posizionato in questo meraviglioso albero. Siamo prende sotto a questo grande albero che è uguale al nostro. Ma come è uguale al nostro albero? Ma noi non abbiamo un grosso albero da prendere. giacchi. Grandi radici! Guardate le radici di questo albero! dove Sara e Davide stanno giocando con i Minions guardate che lui ma i Minions stanno facendo il riposino o stanno giocando con Sara e Davide stanno giocando con noi e allora avanti no, spiegateci guarda, il la vostro la gioco sto prendendo due Minions chi prendi tu? l'avocado e il peperone mi mancava l'avocado e tu con cosa giochi Sara? guarda perché ti mancava peperone che parla con chi parla peperone parla con la meletta ciao amico peperone hai un profumino ma sei stato del forno ciao oh, oppure ti hanno appena coltivato perché sento un profumino di e peperone anche di pomodoro allora, perché mi hanno messo in furgone l hanno messo nel furgone? Sì Ah sì? E sei arrivato fino a qui? Sì Quindi ti hanno raccolto? Sì Ok Ti hanno raccolto E allora, tu col il banane. Io mi ricordo che c'erano dei bambini al parco Che stavano seminando i pomodori Voi ve lo ricordate amici? Nello scorso video? Senti sì, la banana La banana Sì la banana è la mia amica frutta Io sì. sono la mela e... e sono dolcissima E lui è la mia amica Io sono banana E sono buonissima E questo è il tuo cugino. Questo è mio cugino? È arrivato mio cugino? ah ma io ho già mia sorella! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! voglio una bella? Andiamo, io voglio solo andare d'accordo! Voglio un mio frutto! Mi manca la mia sorellina! Ah, non è andata! Che è la sorellina di bananine e di mela? Eh, no! Che arriva prima? No, il peperone! Il peperone fa parte della L'avocado, bravo! Ma c'è un altro frutto! La mia sorellina, lui, il mio fratellino invece. Dov'è la mia sorellina? Eccola qui, lui, la fagolotta. E lui, guarda chi c'è. È, è il tuo figlio, il tuo papà. Eccoci qua, sono arrivati tutti i frutti. Anche lui è, è arrivata arriva. anche l'ananas, anche lui, ma lui invece fa parte della famiglia delle verdure perché sono le carotine. Ah, le carotine. Manso, mamma. Mi mangi? E questo invece è il pomodoro, quindi verdura, verdura, ma c'è un'altra verdura. Chi l'ha presa la verdura? Chi l'ha presa la verdura? <ride> Chi l'ha presa, presa la verdura? Ho ancora in mano a Sara, la verdura. C'ha il? Mamma! C'ha il? Mamma! Sono rimasto io, Peperoni. Ma adesso Vi prendo! Vi prendo! Sì, o prendete voi a me mi sa che prendere la loro a ah, me presa presa presa presa la presa presa mi ha portato via da papà e presa mamma presa giochiamo insieme ai tuoi chi hai in mano? Lei e lei solo ieri pensavamo che per i Minion dovevamo aspettare una il tempo che facevamo la spesa e, e raccoglievamo tutti i putti li mettevamo ma invece, no. ma invece no allora andiamo a prendere il mio e, e vai andiamo al Carrefour sì. e ritiriamo i nostri Un pozzetti andiamo